Ciao, voglio informarti che sono aperte finalmente le iscrizioni per il prossimo corso su quelli che sono i dispositivi di protezione collettiva. Eh, ti consiglio di sbrigarti, affrettarti, correre a eh, vedere di che cosa si tratta nel, eh, nello specifico, scaricarti il pdf, scaricarti la documentazione, leggerti la documentazione andando sul link dedicato perché eh, i posti sono pochissimi, in genere non più di 20, cerchiamo di fare delle classi ridotte e non appena viene aperto il corso già eh, ci sono iscritti che si, no, iscritti dal corso precedente che sono rimasti fuori quindi immagina che eh, si satura abbastanza velocemente ti consiglio allora di eh, vedere quelle che sono le informazioni sicuramente la, la tematica del corso, il titolo del corso, quello che ti interessa dopodiché se vuoi approfondire sui dispositivi di protezione collettiva la tua conoscenza e eh, portare un attimino, elevare la, la, la tua professionalità a un livello più alto te lo consiglio vivamente perché è un corso non solo puramente teorico ma è un corso anche pratico dal punto di vista eh, visivo, quindi vedrai slide, vedrai eh, fotografie in tempo reale di quelle che sono le eh, situazioni reali di tuoi colleghi o situazioni reali di laboratori, situazioni reali di quelle che possono essere difficoltà eh, oggettive, date dagli ambienti stessi piuttosto che da climatizzatori e quant'altro avrai modo tramite le fotografie e le slide, è un corso abbastanza interattivo, di fare domande e ti consiglio ovviamente se ti iscrivi al corso di appuntarti due o tre domande perché all'interno eh, verrà dato spazio eh, tantissimo a questa parte qui quindi se hai delle domande, dei dubbi, eh, esercitali, vieni e portali tranquillamente al corso perché eh, ci fa piacere crescere con te e anzi la, la tua esperienza è fondamentale non si smette mai di crescere e di imparare Ringrazio e iscriviti. Iscriviti anche al canale YouTube se ancora non l'hai fatto per essere aggiornato sui video che usciranno. E ti saluto. Ciao.